Adesso sta registrando, eh. Stavo guardando se c'è tutto centrato. Sì. Va bene, ci vediamo da qua. Mi venga pure addosso, sa sempre. che un fumo di donna è, è sempre più... piacevole. <ride> Ciao, amici di YouTube, e come promesso ho qui la contessa Ginevra, vien del Monte, che risponderà alle vostre domande. Allora, siete stati in tanti che avete scritto, sia su Youtube, su Facebook, su Instagram e ho selezionato un pochino di do domande da fare alla Contessa. Mm -hmm. Saluti i mm -hmm. nostri amici Contessa! Ma certo, anche se lei non me lo comanda, io eh. lo faccio spontaneamente. Ciao carissimi tu! Lei è così. Oggi sono a casa sua, ho pranzato da lei mm -hmm. e devo dire che i suoi camerieri sono stati molto gentili. Sì, questa Questo pattuglia. Sì. Avevo di pinguini che vanno che vengono sa? Sì. guardate fino alla fine sì. il video perché poi ci saranno delle novità alla fine, mm. mi raccomando. Mm. Cosa dice Contessa? Partiamo con le domande. Partiamo, partiamo pure. Sì. C'è una ragazza, una bellissima ragazza sì. bionda siciliana. Si Già chiama... mi è un po' antipatica questa situazione, bionda bella. Comunque abbiamo banco. Ma no, ma no, è bionda ma... bella gli è antipatica bionda e bella? Ma sì, sì, sì. sì. Ma è bella anche lei? No, ma... io spero che sia molto intelligente. Sì, anche, dubbi, anche, anzi, sì. molto intelligente. Si chiama Irex ai fornelli. E le chiede, il nome contessa, nome d'arte, vero? Sì, ah, nome d'arte, IREX, i 4 Irex, Irex, Irex, lei Irex. si chiama Irene, veramente. Ah, oh, Irene, sì. Le chiede, qual è il suo sogno nel cassetto? Ah, oh, ecco, veramente bisognerebbe avere dei cassetti, perché mm -hmm. io ho tanti, tanti armari. Ha presente quelle, um, come, come si chiama già, le cabine armate Ah, le cabine, cabine come... armario. Non ho veramente dei cassetti, quindi lei intende in senso metaforico, vero La Sì, Gioia? Sì, senza metaforico. Il mio, il mio sì. sogno nel cassetto, Beh, perché dirne soltanto uno, tanti, tanti, uno più sul sociale, una pace, duratura, una eh, discreta agiatezza per tutti, ma questo veramente lo sento nel profondo. E a livello personale, un sogno nel cassetto di fare grandi cose a livello teatrale, registico direi? Sì, sì, dovrei buttare sulla Così, regina, ma sì. adesso sulla buona strada. Sì. Le chiede anche sempre Irex, però questo glielo chiede anche Chiara D'Amato. Ah, ciao, Chiara, sì. qual è il suo cibo preferito? No, il mio cibo preferito: guardi, veramente tutto ciò che come lei ma non, non saprei dire se, se io sono molto dolce anche quindi eh, il cioccolato e diciamo quindi il cioccolato col peperoncino eh, perché sarebbe, no è sarebbe, sarebbe la morte? Eh, sua. Sì, esatto, la morte sua la prego eh? la, morte, la morte la morte sua di qualcun altro la, la prego siamo scaramatici anche brutto fare certi segni vero? Oh. Sarebbe una bella combinazione, ecco. Sempre Rex le chiede ancora che sì. cosa non tollera delle persone. Ah! La maleducazione, sa? Quel senso che la maleducazione ti porta poi dietro tante altre brutte cose. L'aggressività, la presunzione, l'egocentrismo. Sì, sì, in Ma generale forse. la maleducazione. Invece, la cucina di Clara, ricette casalinghe, sì. le chiede qual è il suo hobby preferito. Quello che si può dire, vero? Sì, quello che si può dire. Quello che si può dire come hobby preferito. Ecco sì, mi piace Oh, ne ho tanti, quale scegliere? Lei quale sceglierebbe per me, lo dica, lo dica lo dica sì. se per caso lei me lo dice Magari capisco che mi mio hobby Perché ne ho tanti No, sì. ne ho tanti, giocare sì. a golf, no? No, no, no, no, no, no, no, no assolutamente no, no, no. non è quello è uno sport, uno sport. sport. No, no, no. Qualcosa di più leggero Se veramente coltivare rose, rose bianche no. Sì, le rose bianche io le adoro sì. Invece Giovin le chiede sì. eh, nel, mil, nel 2019 la cultura è cambiata. Che cosa ne pensa? Perché c'è ancora cultura nel 2019, già risposto? Ah, ho capito, non si basta <ride> non così! Non c'è più cultura. Oh, ok, sì. E invece gli chiede ancora eh, sempre Giovin che cosa ne pensa del mondo social? il mondo social è qualcosa che ecco veramente ti inquieta un po' no? lo cerchi lo trovi non lo contatti ma sei contattata e sono Come quegli sguardi sotto la veletta che ho parlato io adoro, sì, che sono, no questa oggi una cosa semplice, come ha visto Laura Gioia? Sì, mi sono messa sì, così. E quindi il social, è, lo dice l'espressione proprio tanti tanti tanti insieme contemporaneamente. Questa promiscuità è interessante. Invece, a casa di Apiccio Prego, si chiama A casa di Apiccio. E se, guardi che avevo detto, ma l'educazione intendo anche topi, queste cose. No, <ride> no, no, no, è proprio un nome. Ah, mi scusi Insomma, <ride> sì, è un nome a casa di Aplicio oh, l'educazione sì. dei giovani d'oggi che cosa ne pensa? oh ma io adoro i giovani adoro. i giovani sono eccezionali eh, si dice veramente tutto il male di loro no non è così siamo stati giovani tanto anche noi e ai suoi tempi gli altri ci dicevano che eravamo molto maleducati. adesso si potrebbe intervenire ancora rispolverando regalando magari del galateo sempre parlando di educazione a questi giovani ma no, sono meravigliosi, ci sono dei giovani eccezionali che fanno delle cose impensabili! Viva i giovani! E poi li dirò se vi posso permettere, certo. sono molto più belli di quanto eravamo noi! Ma oh, certo, questi sì. ragazzi parliamo dei massi, vero? Eh, le ragazze anche certo, ma questi giovani maschi, ma quanto mm. sono belli! Ma quanto sì. sono sì. piaciosi! Sì. Ma quanto, ma quanto! Lei ha capito? Quanto, molto quanto, quanto, molto, sì, quanto? Molto quanto. Molto quanto. Consigli, consigli, smart. Le chiede: qual è la paura sua più grande? Se sì, ha paure? Se ha delle paure? Beh, guarda, la contessa Ginevra fin dal monte. Ha toccato tutte le sfumature delle emozioni, no? E quindi anche questa forte emozione della paura, la paura è importante. È importante per capire quanto siamo limitati. E questa forse è la mia paura, la mia paura è di essere limitata. La, la Sì, sì, mm -hmm. sì, sì. Sed sorelle. Si chiama Sette così. sorelle? Se, no, sed Ma set, che nomi Che nomi sed, sì. sed sorelle si sì. Le chiede Contessa, le piace stare eh, tra la plebe? Ma carissima set, seven, siete. Sed, seven, eh, sed Sed è questa sed. cosa qua La plebe Ma no, ma non siamo mica più ai tempi che dividiamo Plebe, nobili per carità E proprio mi piace stare Con le persone in ci sono i cretini negli aristocratici, negli arricchiti, tanti cretini, tanti, sì. e tante persone intelligenti in quello che la signorina, signora definisce plebe, ma che chiamiamo pure popolo, semplicemente gente comune, splendida gente comune. Sì. allora poi c'è Antonio San Gervasio, Proxima channel 1, un nome lunghissimo, oh, lunghissimo. La sigla. scrive. Sì. Volevo fare tre domande Tre domande? Addirittura Prima oh, Cosa ne pensa del cambiamento climatico? Il cambiamento climatico Guardi, è un problema quando devo fare le valigie, uh -huh. sa? Perché non ho capito bene cosa dovrei mettere per andare quando devo andare in là, piuttosto che qua, perché se fa molto caldo, invece poi magari fa freddo. Ecco, questo è un problema questo molto, un problema, molto serio. Sì. Sì. Sì. La seconda domanda le sì. chiede se le piace l'astronomia. L'astronomia, quella molto più particolare. Preferirei parlare di astrologia, ma questa non me l'ha chiesto, quindi no. l'astronomia, l'astronomia è affascinante, scopre il mondo, l'universo, andiamo oltre, andiamo oltre. La terza, che è una domanda un po' particolare, chiamiamola sì. così, dice, cosa pensa dell'antilope del Bengasi? È una domanda stranissima. L'antilope del Bengasi. Ma si può fare un colletto o un, <ride> ecco. un set ottavi? Che cosa si può fare? Possiamo cosa? oltre. Ho capito. Lady Ri, 5. Buonasera Contessa. Buonasera. Le, le piace la nostra compagnia qui su YouTube? Se sì, perché non fate una diretta insieme? Una diretta? Laura Gioia cosa, cosa intende? Cioè in, intende che, si intende che invece sì. di registrare un video eh sì. andiamo proprio in live. Ah oh, no! Qua in cioè live, le persone ci vedono. Ma questa sarebbe una cosa bella, ci vedono magari, hanno bisogno in quel momento esatto, di, due, di due cari di due Posso ma fare delle sì. domande? Possiamo... Esatto, ma che diretta! Facciamolo, la Laura Gioia, sì anche questa è bella come domanda Gliela sì. fa Max Barbagallo Barbagallo Chiede Contessa, per caso sa come posso riuscire a vivere senza lavorare? Ma guardi, se vuole le posso mandare la biografia, la mia biografia, vero? Io non lavoro assolutamente, quindi si può fare, si può fare, sì, <ride> si cao. Sì, vero? Questo barbagiallo? Barbagallo. Ah, barbagallo, chissà che cosa si nasconde, Dito, ecco, questo barbagallo, bar -ba bar -ba che cosa si nasconde, dimmi qualcosa di più di te. Pegao. Giallo, giallo fuoco, Bardagallo, giallo. Gallo gallo gallo. Ah, no, sì. gallo, gallo, gallo. Gallo, gallo, gallo, gallo. gallo. Sì. Sì. Poi c'è ASMR, la gemella betta. Ci scrive Siete fantastiche perché ha visto l'altro video. Che... E scrive, allora, sì. domande. Sì. Prima, sì. una. Contessa viene dal monte, ma preferisci monti o mare? <ride> ah che carina lei sa questa mia passione tra monti e mari e per questo risponderò che non c'è una vera preferenza ho scelto come mio posto di dimora proprio che mi ritembra. mi ritembra un luogo che è tra i mari e i monti ecco sì. le colline eh, e le colline si quando vado proprio in montagna è un posto eh, che poi ne parleremo, se le va, ma proprio si risente, pure, essendo in montagna, dell'aria splendida del mare. Vedi, I nostri amici si sono sbizzariti con le domande. Ma che cari! Sono curiosi! Sana curiosità, però pensavo a qualcosa di più piccante. Ah, più... glielo posso fare anch'io, eh? Poi. Vabbè, vabbè, okay. ma ne frego tu, ma c'è un po' Poi dice l'animale preferito. Ah! Oh. Beh, l'animale preferito, escluso gli uomini, E anche vero? il colore preferito, animale e colore preferito. Allora, escludendo <ride> l'uomo, come si dice, il mio animale preferito sarebbe scontato, di cane, le dirò invece veramente il mio animale, che io proprio... Ecco, una un'adorazione, l'elefante. L'elefante. È Eh sì, l'elefante. Sa sì. quella crocina che avevo, che lei poi, non so, l'ha messa come push-up. Mi ricordo <ride> che sei imbottita un po', non sento sì, molto dosata, sì, vero? Sì, sì. <ride> eh, sì, gli elefanti così intelligenti, soprattutto che hanno questo, um, questa organizzazione proprio, uh, cioè l'elefantessa, in fondo gli elefanti sono femmine, e, è proprio tutto incentrato, lei la sa un po' la storia, degli, sono, è proprio un mondo femminile, adoro ah, le elefantesse, sì. Laura Gioia le chiede, ah, che sono io, ma cosa ne pensa ma... di Toy Boy? Toyboy quella, quella catena oh. di giochi, giocattoli, negozi che vendono giocattoli toyboy però... è quel ragazzo ah. che... Una sua definizione, <ride> la, la, la, la, mi dia proprio la sua definizione Cosa ne pensa dei ragazzi giovani? I toyboy? cioè, sì. so, mh, adesso si usa molto che la donna magari eh. già sì. in età come noi no, Prego, scusi <ride> come noi ah, so, eh, ecco, ecco, Dall'età no? come me magari sì. preferisce un ragazzo più giovane Che ne so, se io ho 50 anni preferisco un ragazzo di 30 anni Ma preferisco perché... cosa intende? Lei? Preferisco averlo come compagno, come, come compagno, compagno di compagno. giochi, come compagno di compagnia Come ah, compagno Guardi, i compagni di giochi vanno bene tutti Ad esempio a bridge, A bridge si gioca con quelli che sanno giocare L'importante è che questo Toy Boy sappia giocare Caro vero? Sì, sì giusto. È giusto. Così, sì. Invece, ricette risate, ciao Mirella Riccente. ti chiede: preferisci dolce o salato? Dipende, sai, qui mi viene un po' una, come dire, una suggestione, un'emozione perché eh, quando sono un po' stanca un po' depressa sicuramente il dolce vero come tutte le donne Compa. il dolce mi butto mi butto mi butto sugli zuccheri che sono dannosissimi vero il salato e quando desidero io proprio poi di bere questa coppetta di champagne ah allora, prendesi, possiamo potremmo bere qualcosa no dopo certo, io e lei sì, sì, sì. perché lei lo sa che io questa rubrica eh, che, che scrivo che tengo per le donne lo sì, vogliamo dire dice lei Sì. Sì. La contessa tiene una rubrica Donna in in un giornale che dà dei consigli. Sono lo dica lei: lo dice: lei. Sì, in questa, questa rivista, appunto Donna in tengo questa rubrica per le donne e le di saggezza al sapore di champagne esatto. <ride> Ecco, iscrivetevi Ma... se lo desiderate. il <ride> nome fu più adatto. Oh. Perché in la cosetta semplice, semplice da Instagram, sì, Teresa Makeup. Meglio grassi o magri? Meglio felici, perché se una donna è felice e grassa, ben venga tutto grasso che cola. <ride> sì, sì. sempre sì. da Instagram? Sì. Le piace il suo nome? Ginevra? Ginevra viene dal monte, certo. Ma Ginevra viene dal monte, sì, mi ispira molto, sono contenta di questo nome così geografico, un po' così. Sì. E mi dà questo senso di appartenenza al mondo, sì. Sempre da Instagram, che non ha messo il nome, ha un suo vestito preferito Oh no. il vestito preferito no, sono tantissimi tanti, che dire mai uh, Forse gli accessori e così, qualcosa in più mi piace Poi non parliamo di gioielli che adoro, vero? Ma i vestiti vengono e vengono, sono tutti belli, tutti qui, se mi piacciono tutti Sempre da Instagram le chiedono se lei fosse un'altra persona, sarebbe amica di se stessa? Oh, che bella gustosa! Sì, io sarei veramente amica di Ginevra. Eh, le voglio sì. bene, già così riesco a sdoppiarmi tante volte. Dico, ma Ginevra, Ginevra, ma sei veramente una cara compagna di vita, ma perché ho bisogno degli altri, no ci sei tu Ginevra che mi tieni compagnia è eh, anche modesta, sì, anche sì. modesta <ride> la nostra oh, Per questo sicuro sempre da Instagram, eh, sì. che cosa nota prima la prima cosa praticamente che nota nelle altre persone fisicamente? Non tutto, lei vede, una, vede me o vede un'altra persona che cosa nota, che cosa la colpisce no mi scusi qui bisogna Punto specificare eh, perché sei donna o sei uomo vero? Facciamo donna e uomo. Ah, allora, da una piccola. donna che cosa la colpisce? Che dice quella potrebbe essere la mia amica. Oppure, passando all'uomo, se vede un uomo dice... Quello potrebbe essere un toy boy! Esatto, Ho esatto, ah, sì, sì. Beh Guardi, uh, di una donna mi colpiscono tante cose. Io amo veramente eh, l'essere donna um, per me stessa e percepire proprio la femminilità, la forza, il carattere um, contrastante a volte della donna, dolce però guerriera, uh, tenera ma forte eh, e quindi mi piace molto comunque per entrambi sia per l'uomo che per la donna la sincerità e il coraggio perché oggi vivere ci vuole tanto coraggio e quindi quando trovo sincerità e coraggio in una persona veramente quella è una quindi mia amica vale, una persona amica sì, vale per l'uomo e per la donna assolutamente sì. una cosa che non ha mai potuto fare sempre da Instagram lo chiedono una cosa che avrà fatto non di tu non ho mai potuto fare ma sono, sono quelle cose che, cose che non ho mai potuto fare eh, non ho mai potuto non saprei in questo momento non è che io ho fatto di tutto e le risponderò in questo modo um, non ho mai potuto fare il desiderio, ecco io ho sempre desiderato delle cose possibili ah. e quindi nel possibile ho cercato di realizzarlo, non ho mai pensato delle cose strane e quindi quello che ho desiderato è perché lo potevo fare e invece il posto più lontano che ho visitato, sempre da Instagram lo chiedono il posto più lontano che ho visitato? dentro di me ah, questa è una bella risposta segnatevela che questa è una bella risposta sì. ha un talento speciale? sempre da Instagram lo chiedono i nostri amici di Instagram. Laura Gioia dipende da chi lo vuole scoprire sempre Differenziando, sì. No? Sì, sì, differenziando sì. le cose, no, ma poi io sono anche un talento. Un talento viene fuori secondo me quando ti, ci si mette alla prova. Ad esempio, no, ad esempio adesso io mi sono messa alla prova perché mi hanno chiesto di fare eh, campagna elettorale, amministrativa, queste cose qua. Ah, a proposito eh, di campagna sì, elettorale? Sì, sì. sì. Alla faccia, la alla fascia di. ma anche vice... la faccia, sa? Ma la, la faccia, faccia, dice la la faccia, faccia. di Dice Sindaco. Oh, sono onoratissima di questo, onoratissima, guardi, quando... <ride> perché eh, ci ho messo la faccia veramente, ci credevo e credo che sia questo un talento, avere il coraggio, come dicevo prima, di fare delle cose. <ride> ho messo il talento, sono felice di essere eh, stata investita di questa onorificenza, per la verità, devo dire questa, questa faccia no? che ti spezza in due il corpo e quindi dall'ombelico in giù sei molto repubblicana perché bisogna darla, bisogna, bisogna, da, da, eh, sì, sì, bisogna, bisogna darla, la fiducia no? ah, e da sopra in su appunto l'animo nobile che credo forse mi contraddistingue, ma comunque per carattere, per discendenza DNA... Quindi c'è questo miscuglio molto interessante, molto onorata. Ringrazio veramente tutti, tutti quelli che hanno creduto in me. Ma vuol dire se hanno creduto o se lo merita ah. E con queste domande abbiamo finito e volevo mettervi a corrente che novità ci sono. Il 28 di luglio siamo io e la contessa al limone Piemonte con l'Aura Gioia Show. Praticamente è uno show. Eh, al dove... teatro alla confraternita eh, teatro. brava, ha fatto bene ricordarlo al teatro la confraternita Limone Piemonte ripeto, la data il 28 di luglio ci sarà appunto questo spettacolo Laura Gioia Show dove come ospite ci sarà la contessa e tanti altri ospiti farò vedere non voglio dire che cosa, sarà un, uno spettacolo comico, simpatico e spero che veniate in tanti. Veramente Ma certo che dovete venire in tanti perché avrete anche modo di fare delle domande direttamente a, a me, te. a quello che volete eh, pensare, di, di, di, di credere, di fare, so, queste cose, insomma, una cosa... Intrattenimento. E lei esatto, vi darà dei esatto, consigli. consigli con le sue perle di saggezza <ride> al, sapore al, di al sapore di champagne. Naturalmente, sì. sarà uno spettacolo divertente. E davvero spero che eh, sia inserito, inserito nella terza edizione di Limone in Rosa, Bene. appuntamenti dedicati alla donna che amano eh, con i loro talenti mostrare quanto può essere importante una donna anche per l'altra metà del cielo e sì. anche l'altra metà del cielo che siete voi maschietti sì. con questo direi che abbiamo finito che aspettiamo i nostri amici a Limone Piemonte sì. speriamo che vengano tanti a vederci, a salutarci con questo potremo salutare salutissimi a di cuore di veramente cuore, a state tanto bene tanto in tanta salute perché la cosa più importante è soprattutto un pizzico anzi più di un pizzico di sano umorismo e autoironia. quindi vi salutiamo con un pizzico di con un pizzico di umorismo e di auto ironia Ciao ragazzi, ciao a tutti e grazie. Grazie a presto. Ciao.